Ciao a tutti, oggi prepareremo la calamarata spigola e pomodorini. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa più il tempo di cottura della pasta. Gli ingredienti sono foglioline di basilico fresco, scalogno, olio extravergine di oliva, filetti di spigola, vino bianco, pomodorini ciliegino, pasta tipo calamarata, prezzemolo, pepe nero, e sale. Diamo il via alla ricetta. Nel frattempo in una pentola capiente portiamo a ebollizione abbondante acqua salata dove cuoceremo la pasta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il basilico e li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. mettiamo da parte il trito, senza lavare il boccale mettiamo lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5, finiamo sul fondo del boccale Versiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo i filetti di spigola che abbiamo tagliato a tocchetti e li facciamo cuocere per 3 minuti a 100 gradi con l'antiorario a velocità soft. Dal foro del coperchio aggiungiamo il vino. E lo facciamo sfumare per due minuti 100 gradi con l'anti-orario sempre a velocità soft senza il misurino. Aggiungiamo i pomodorini che abbiamo tagliato a metà, il sale, E il pepe. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 10 minuti 100 gradi con l'anti orario sempre a velocità soft. Il sugo è pronto Andiamo a condire la pasta e poi andremo a impiattare. Calamarata, spigola e pomodorini. Grazie e alla prossima ricetta.